Ciao, Benvenuti, ben ritrovati su TV, Real Estate Television, benvenuti da Diego Caponigro. Finalmente di nuovo insieme, non vedevo l'ora perché oggi è una puntata davvero interessante, perché parleremo di digitale agli agenti immobiliari, finalmente, era un po' mi mancava, è un tema a me molto molto caro, ma non solo, parleremo anche ovviamente anche di immobiliare, di nuovi metodi e nuove procedure, strategie per vendere casa attraverso nuovi sistemi. Lo facciamo come sempre in compagnia di Gerardo Paterna. Ciao Gerardo! Ciao Diego, un saluto a tutti e bentrovati. Come ha anticipato Diego puntata interessante, tecnologia e metodo per gli agenti immobiliari, soprattutto metodo legato però anche al come svolgere tecnologicamente questa professione con due ospiti eh, inediti, tranne uno credo. Ma un, un vecchio amico, amico ecco. Insomma, ci mancava. Esatto, prima di partire però abbiamo il consueto spazio pubblicitario. Pubblicità, a dopo! Perché dovresti scegliere Remax per la tua carriera? Perché Remax è diversa dagli altri. Remax è l'immobiliare numero uno al mondo, presente in oltre 100 paesi, con 8.000 agenzie e più di 120.000 consulenti affiliati. Crescerà insieme a professionisti altamente qualificati, non solo colleghi, ma anche veri amici. Ti offriamo un percorso formativo esclusivo, grazie ai docenti della Remax University. Una piattaforma digitale all'avanguardia è un codice etico basato su una collaborazione trasparente. In Italia ci hanno già scelto oltre 3.000 professionisti, ora tocca a te! Sei stanco di essere sommerso dalla burocrazia cartacea? Regold è quello che ti serve per tornare in superficie, per essere in regola con la normativa sull'antiriciclaggio. Ti bastano solo tre clic e risolvi tutti i problemi. Ti offriamo sempre un'assistenza personalizzata e potrai finalmente evitare molte salate. Per te ci siamo sempre! Visita il sito www.regold.it slash antiriciclaggio. Con REgold è tutto più semplice. REgold, il numero uno dei servizi per agenti immobiliari. Eccoci di nuovo in studio, allora, ben ritrovati. Iniziamo subito con la presentazione degli ospiti, Gerardo. Sì. Ok, presento Infatti, il mio, so, mio ospite, il mio tuo, ospite, ospite, eh, ospite, il tuo ospite, il, ospite. te lo lascio a te, Va bene. allora il mio ospite Ognuno qua su. alla mia destra abbiamo il piacere di avere Emanuele Abbondanza, co-founder di Vendita Fast, sì. benvenuto. Buongiorno, grazie. Bene, Alla mia sinistra invece avete a conoscenza un amico, Massimiliano Pochetti, presidente, possiamo dire ideatore eh, di Casa Share, grazie per essere grazie qui. Grazie a voi. Benvenuto, benvenuto Massimiliano. Grazie, grazie. Allora, prima domanda molto semplice, veramente, insomma, ci dovete spiegare esattamente cosa fate, qual è il vostro progetto, quali sono le vostre novità. Iniziamo da Emanuele Sì, allora, Venita Fast è nata circa due anni fa e praticamente noi abbiamo voluto spostare praticamente la comunicazione anziché essere, diciamo, come la maggior parte delle agenzie e quindi dedicare la comunicazione verso gli acquirenti l'abbiamo spostata completamente nel, nella ricerca dei venditori. Dei venditori. Dei okay. venditori, sì. e Vendita Fast, è appunto, ormai siamo quasi due anni e siamo già una realtà ben consolidata nella nostra zona. Ma di fatto cos'è? Un processo, in questo senso? Eh, sì, Qual è, è un processo innovativo? di acquisizione di clienti. In target, in target vuol dire, che noi ehm, abbiamo deciso di, volar, di voler lavorare su una, una nicchia di clientela e per nicchia intendo quelli che sono motivati alla vendita, questo ci, ci permette di eh, ottimizzare anche i tempi, di dare un ottimo servizio anche su quello che poi è il risultato finale e, e lo facciamo attraverso il marketing il marketing eh, dando dei contenuti di valore quindi noi praticamente nel momento in cui noi comunichiamo a un target profilato Sappiamo già qual è il loro, uh, la loro diciamo, le loro credenze, il loro valore di credenze, di conseguenza noi le andiamo a smontare mh, mettendoci proprio dei contenuti di valore anziché eh, contenuti generici. Però, perdonami, così io faccio un po' l'avvocato del diavolo, non sì. ho gran, capito un granché, no? nel senso che tu mi hai detto che è un processo, mi hai parlato di contenuti, di valore, ma spiegami meglio qual è l'elemento distintivo rispetto a quello che, che fa un agente immobiliare normalmente nella sua vita lavorativa? Cioè, tu mi hai detto io profilo i clienti venditori. Perché Maniera, attraverso non so, sto immaginando magari un'intelligenza un artificiale piuttosto che un altro metodo, piuttosto che eh, non so. Beh, di diciamo che siamo usciti, da, siamo usciti dal classico metodo del porta a porta sì? del contatto ecco, a freddo, questo è interessante. Ecco. Okay. e siamo usciti dal fare la ricerca su strada e quindi questo diciamo che per noi negli anni, io sono vent'anni che sono nel settore immobiliare a un certo punto della mia carriera mi sono detto ma io voglio continuare a fare questo oggi abbiamo degli strumenti, l'era del, del, del digitale eh, ormai sappiamo tutti che è uno strumento potentissimo quindi anziché comunicare uno a uno comunichiamo uno a molti certo. e quindi andare a intercettare i potenziali venditori e andarli anche a rieducare su quello che noi siamo, su quelli che noi siamo, senza ogni volta dire in realtà one to one quando il cliente arriva da noi e abbattere quel fa quella famosa barriera di sfiducia no? che si crea inizialmente tra certo. l'agente immobiliare e il cliente che è davanti. Quindi questo ci ha permesso di eh, arrivare, arrivare ancora prima di parlare con loro e eh, il cliente arriva già educato, arriva già sapendo già chi siamo. E quindi per noi questo, a differenza di un agente immobiliare che deve tutte le volte spiegare chi è, tutte le volte spiegare cosa fa, il l'80%, il 90% ce lo fa il marketing. Ok, io però continuo ancora a non capire alcuni passaggi. Sì, <ride> Quindi Benissimo. poi ti faccio altre domande, preparati, eh. nel vai, frattempo vai. passo a Massimiliano perché so che, eh, insomma, si sposa un po' il tuo progetto con quello di Emanuele molto anzi no e poi con tutto quello che con tutto eh, quello che fanno gli agenti immobiliari insomma si sposa a pennello il tuo progetto massimiliano sei andato sì. molto avanti sì sì siamo andati avanti siamo andati avanti sotto l'aspetto tecnologico ovviamente eh, abbiamo fatto con Casa Shell abbiamo fatto ormai un percorso di, diciamo di qualche anno e abbiamo spostato il focus dal desktop al allo smartphone in questo caso. Che cosa significa? Significa mettere sostanzialmente una tecnologia all'interno di uno strumento che conta 24 ore su 24 e che potenzialmente ti mette nelle condizioni di essere sempre produttivo. E abbiamo spostato il concetto da lavoro manuale, cioè in senso eh, l'uomo a servizio della macchina, abbiamo invertito un po' il discorso chiaramente e mettiamo la macchina in questo modo a disposizione dell'uomo. Come lo facciamo? portando eh, tutti i nostri concetti che fino a ieri avevamo dentro il desktop, li portiamo dentro un'applicazione su smartphone. E Ricordiamo brevemente, scusami, Massimiliano, sì. cosa fa Casa Share. magari per la prima volta qualcuno ci sta guardando o non conosce ancora Casa Share. Noi nasciamo per agevolare tutte, forniamo una serie di servizi che consentono al professionista di agevolare le varie fasi di acquisizione e anche eh, di gestione dell'incarico. Non siamo un gestionale, non siamo una piattaforma di pubblicità, quindi un portale di annunci, ma siamo proprio uno strumento che vuole essere al fianco dell'agente immobiliare per aiutarlo ad aumentare la sua performance. Col vostro strumento si abbandona anche, anche col vostro strumento mi pare di aver capito un po' come succede anche con le mani: si abbandona un po' la citofonica, no? L'agente immobiliare che va a citofonare, eh, mm. che odia citofonare, ormai sento tutti quanti che odiano citofonare, eh. E quindi CasaShare insomma si sposa con questo tipo di concetto oppure no? No, no. Allora Casa Share nasce sotto questo punto di vista un po' neutro, cioè nel senso che parla al professionista mm. e mette a disposizione le informazioni al professionista. Poi c'è quello che giustamente eh, ama ancora citofonare e può mettere in pratica, insomma, in quel modo le informazioni che ha ricevuto e poi ci sono insomma quelle agenzie diciamo, un po' più digitalizzate sotto questo punto di vista che amano queste eh, queste attività di marketing che vengono fatte con i funnel, con le, le varie, i vari percorsi che si fanno oggi nel digitale possono allo stesso modo utilizzare le nostre informazioni come base dati anche di partenza. Sotto il profilo dell'acquisizione. Però diciamo che il vostro il vantaggio che voi date agli agenti immobiliari è questa sorta di intelligenza artificiale, chiamiamola in questa maniera, anche se non è di fatto certo, certo. un'intelligenza artificiale completa, ma ehm, il vantaggio è quello di cercare sul territorio delle informazioni attraverso il web che di fatto loro si perderebbero o comunque dovrebbero ricercare, stare lì ore e ore a cercare eh, online. È vero, no? vero, Diego, vero. Eh, infatti è uno ma solo per fare degli esempi pratici, eh, con noi oggi hai nel tuo smartphone un assistente che lavora 24 ore su 24, per esempio sui portali più importanti, i generalisti di settore, ed è lui a mandarti una notifica push quando un privato ha messo in autonomia un annuncio su questi portali, averlo istantaneamente Fantastico. con te dentro il telefono una notifica push non è come rientrare in agenzia, accendere il computer e vedere se è entrato qualcosa di nuovo, insomma, qui la questione velocità mi sembra abbastanza chiara. Insomma, in io prima di andare da Emanuele, sono curioso di capire cosa gli chiederà Gerardo, <ride> lui è più pungente di me, no? Quindi no, hai oh, visto sì. che annuiva Emanuel quando parlava di ricerca, marketing, funnel, eccetera? No, pensavo sul pungente, che, no. È no, sul... che <ride> mi ha già sopportato a pranzo. Ci siamo già grado, punzecchiati. Esatto, esatto. esatto. Allora, Emanuele, eh, sì. parliamo ancora di Venita Fast, così chiariamo bene il concetto. Eh, è, un, è un modello di fatto che si concentra sul proprietario di casa. Sì. che non vuol dire che prendete a calci gli acquirenti, ma che curate eh, in modo particolare e specializzato il cliente che deve vendere casa. Questo è un po' il, il core della, della situazione. La domanda che volevo farti è questa. Eh, quali sono i vantaggi che avete eh, riscontrato dopo esservi specializzati in questo modo? Perfetto, io eh, mi riallaccio a quello che ti ho detto, il fatto di non prendere chiaramente a calcio gli acquirenti, anzi ti dirò di più, l'acquirente è ben contento di avere un immobile a un prezzo di mercato, cosa che oggi purtroppo non, non capita anche perché abbiamo parecchio invenduto sul, sul mercato immobiliare italiano. E quindi la differenza qual è? Che se noi oggi ci siamo specializzati, ci vogliamo eh, dedicare su una nicchia di eh, mercato, che è quella praticamente con cui loro vogliono vendere, cioè i venditori privati che vogliono vendere in un certo tempo, quindi tempi brevi, riusciamo oggi a essere gli specialisti. Proprio perché a, a differenza di essere diciamo come uno dei tanti ed essere visti come uno dei tanti e fare lo stesso lavoro che fanno gli altri che si replica praticamente tutti i giorni, noi comunicando con contenuti di valore, questo ci permetta comunque di differenziarci e di conseguenza il cliente viene proprio educato sui bisogni che lui oggi vuole in quel momento lì. Ok, ti interrompo per, fare, per chiederti questo. Allora. Eh, ci spieghi cos'è un contenuto di valore? Sì. Questa, questa è la prima cosa. E un'obiezione comune eh, che può arrivare dal, dal popolo è, eh, ok, eh, prendo un immobile sotto mercato, lo, lo vendo comunque, no? Quindi eh, raccontiamo meglio eh, eh, che non è questo il segreto del certo. successo di Veneta Fast, ma... Allora, il contenuto di valore vuol dire andare a intercettare quel profilo di cliente target che a noi interessa, ovvero colui il proprietario di casa che ha deciso di vendere, quindi ha già preso consapevolezza di voler vendere e conoscere già il suo sistema diciamo, di credenze, quindi nel, nell'andare a, a, a produrre contenuti di valore che possono essere, come ti possa aiutare a non commettere i 5 o 6 errori per la vendita, come ti possa aiutare a... Eh, insieme usare una strategia che possa eh, non essere, diciamo, per te inefficace o essere controproducente. Quindi, perché... di fatto scusami eh, per semplificare, eh, contenuto di valore è un contenuto che può essere un post su Facebook, un, un articolo sul blog, un video, un video che in mandiamo. cui è a raccontare eh, come vendere casa in sicurezza, come vendere casa velocemente, come eh, valorizzare l'immobile per una vendita più rapida, quei contenuti che in qualche modo possono interessare i clienti che hanno una casa e che quindi eh, in qualche modo eh, per loro diventate un riferimento, quindi la sì? prima cosa che fanno prima di vendere casa è contattarvi, Contattarci, okay. la finalità poi è questa, è quella, okay. quindi creiamo proprio un, come diceva appunto prima Massimiliano, un funnel e quindi cerchiamo di intercettare quei clienti e poi farli diventare da freddo a caldi okay. e fare in modo che poi ci contattino e da lì avere tutti gli strumenti poi per avere e collocarli a prezzo giusto. Ok, eh, l'IVA del prezzo, sì. non è soltanto questa, questo successo del metodo venita Fast perché sennò sarebbe facile, sarebbe quasi certo. banalizzante. Ecco. Quindi prezzo importante sì, ma... Allora, prezzo importante che è il primo punto essenziale che serve per generare chiaramente interesse da parte di potenziali acquirenti, noi paradossalmente può sembrare eh, non, non in linea con il mercato generale, ma noi diciamo comunque quelli che sono oggi i valori, quindi se laddove non, do, non dovessero esserci presupposti sappiamo dir di no. Ecco, anche quindi, perché non puntate ad avere 80 immobili in gestione, magari 50 dei quali fuori prezzo, ma in media un'agenzia vendita fast, che oggi ricordiamo ha anche più sedi sul territorio. Sì. In media gestisce 10 immobili per agente immobiliare. Assolutamente sì, confermo. Anche sì. perché questo ci permette che ogni singolo agente, ogni nostro singolo collaboratore, permette di avere la gestione piena di tutti i venditori con i report e tutto quello che serve per portare a termine i risultati. Sì, un tipo di, di relazione che difficilmente potrebbe avere un agente immobiliare avendo 80 case che gli circolano in agenzia questo è un po' esattamente noi dei punti deboli dei nostri colleghi ne abbiamo fatti dei punti di forza certo bene allora allento la pressione eh, su di... Emanuele eh, ah, eh, no no ti eh, no, piaceva no, è diverso ma... no. arriviamo un secondo a, a Massimiliano allora eh, CasaShare eh, in sintesi eh, tre cose che CasaShare fa per l'agente immobiliare automaticamente eh, per l'agente immobiliare eh, trova, individua, struttura e riconsegna delle informazioni per, per fare un'acquisizione in maniera più veloce, e in maniera più mirata, quindi annunci dei privati con notifiche push in telefono. L'altro grande, grande passaggio che riteniamo di aver fatto tecnologicamente parlando è riuscire a far realizzare a un agente immobiliare un'analisi di mercato in meno di due minuti di orologio, direttamente dallo smartphone. Abbiamo sostanzialmente eh, dato la possibilità all'agente immobiliare di eh, presentarsi con un biglietto da visita digitale, quindi un'analisi comparativa digitale, che possa poi essere accompagnata da un documento PDF. Il tutto fatto esclusivamente da smartphone, senza passare da un computer. Questo consentirà al professionista in strada, durante una festa, durante qualsiasi momento della giornata, di essere sempre produttivo e di non lasciare più un biglietto da visita cartaceo. E sostanzialmente essere dimenticato da qui okay. a breve tempo molto probabilmente quindi abbiamo dato una scossa forte sotto questo questo punto di vista quindi analisi comparative digitale e, e cartaceo fatto dallo smartphone terzo punto per chi è interessato alle aste compreso il discorso dei, dei privati il nostro assistente virtuale perché così ci piace chiamarlo consegna anche le aste che entrano nell'area di interesse dell'agente immobiliare e poi c'è la gestione del portafoglio ogni agente immobiliare ha chi 10, chi 20, chi 30, chi 40 immobili e non può tutti i giorni andare a verificare se il suo immobile è andato fuori prezzo o meglio se i colleghi, i competitor hanno inserito immobili analoghi sono... sul mercato okay, e quindi esatto, il nostro assistente virtuale isola esclusivamente gli immobili che eh, meritano attenzione diciamo, e che quindi c'è bisogno di contattare il proprietario per eseguire un ribasso in maniera anche immediata per non perdere acquirenti Okay. Bene, prima di rilanciarvi a uh, Diego, uh, un po' di saluti, allora abbiamo collegati Roberto Di Domenico, Elena Paroli, Marina Brandi, Boscardelli che ti saluta, grechi di Wallions, Cassanelli, Battistelli, Sabina, Federica Roncadori, Andrea Boschini, ecco il mitico Andrea Boschini, Francesco Abbondanza. Sono tanti amici, tanti eh, di, eh sì, quasi co collaboratori e eh, okay. l'ultimo di famiglia Bene, bene, ottimo, un saluto Allora, prima di passare invece alla prossima domanda, sempre Emanuele eh, Gerardo, facciamo un po' di pausa? Facciamo un po' di pausa, eh? sì Pubblicità, A, A dopo Ciao, sono Ilaria Profumi E sono qui per consegnarti un invito davvero speciale Cerchiamo mille professionisti da inserire nelle oltre 350 agenzie affiliate. E tu? Potresti essere uno di loro. Sei un agente immobiliare, un architetto, un geometra e vuoi far parte della nostra grande famiglia? Ti presenterò il sistema Remax, basato sul modello dello studio associato. Decidi ora! di costruire insieme a noi il tuo futuro di successo. Entra in vigore la nuova normativa sulla privacy. Sei già a norma? No, vero? Nessun problema Evita multe e sanzioni e dormi sonni tranquilli Oltre 5.000 clienti ci hanno già scelto Col servizio privacy di Regold non avrai più nulla di cui preoccuparti Regold ti aspetta per preparare tutta la documentazione Anche tu sarai perfetto Non rischiare! Chiamaci subito oppure visita il sito www.regold.it con Regold è tutto più semplice, eccoci di nuovo insieme. Allora, prima di fare la prossima domanda voglio dire a chi ci sta guardando in questo momento di rimanere con noi fino alla fine, perché c'è una sorpresa. E in questo senso Massimiliano ha una sorpresa per chi ci sta guardando adesso, vero Massimiliano? Assolutamente. Confermi? Ah, confermo, confermo. Ci vuoi anticipare qualcosa? Eh, ci sarà una, un simpatico omaggio a chi resterà Stop, con noi Troppo, troppo hai, no. già detto troppo, hai già detto troppo Allora, torno su Emanuel uh, Emanuel, allora, vendita faster Facciamo un piccolo, reso, un piccolo uh, ricapitolazione è un, è un metodo per uh, profilare clienti venditori Venditori Ok Sì io ho parlato di metodo, quindi ti chiederei adesso magari di, di addentrarci un attimino un po' meglio Hai parlato di final, di marketing, di profilazione Perfetto. Fast in inglese significa veloce, ma too fast significa anche digiuno in inglese Magari pochi lo sanno, no? Quindi Il confine è labile tra il digiuno e è, la vendita è, è, è veloce la vendita. Devo stare un pochettino un po' attenti, scongiuriamo questo, questo rischio no? Quindi spiegaci un po' meglio quello che è il, il, uh, il metodo Ma Il metodo consiste, come ti dicevo appunto prima, in intercettare questi venditori una volta intercettati vengono da noi profilati, facciamo una serie di domande per capire se il cliente è in target, per capire se riusciamo appunto a offrire la nostra garanzia che è quella di vendere in 67 giorni. 67 giorni? Cioè, se voi date questo dato certo, noi vendiamo a casa tua in 67 giorni. Sì, e ti dirò di più, dal 68 giorno noi riconosciamo 10 euro per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui dovessimo sforare quei 66. E allora ci devi dire qual è il vostro segreto, perché se siete disposti: ma il segreto a è che vendiamo prima: rimborsare il cliente. No, beh, in realtà vendiamo prima, Tutti gli prima. agenti immobiliari vendono prima. E beh, i dati sono dimostrabili, quindi laddove in alcuni casi la percentuale è molto minima, è minima perché. Come dicevamo prima facciamo la gestione del, dell'incarico fin dall'inizio sì. molto attenta, gestiamo pochi immobili, quindi non c'è il rischio di dimenticarsi di qualche venditore, non c'è il rischio che qualcuno ci chiami per dire ma quando mi porti i clienti perché è da un po' che non ti vedo e quindi tornando invece Torni al metodo. Mia. Collaborate? Noi collaboriamo, collaboriamo sì, e come diceva appunto prima Gerardo in pausa, e avendo degli standard dobbiamo garantirli. E come standard intendo che se io oggi noi vendiamo con massimo quattro visite devo capire dall'altra parte il collega che cliente mi sta portando perché spesso purtroppo c'è la, come dire c'è la voglia di portare il cliente pur di vendergli qualcosa quindi certo. quello è il classico tour, a noi tour non serve noi il tour lo lasciamo fare agli altri quindi mi hai già dato un altro dato massimo 4 visite, io sono, io sono affascinato Gerardo. Scusami, perdonami ma non, non riesco perché non, non ci dà il segreto Poi se fanno anche il franchising se sei interessato, <ride> loro sono, e sono quindi sono alla fine vi direi esatto, esatto. ehm, Perdona, quindi hai detto collabori e questo è probabilmente un, collaborate e anche questo è uno dei punti sulla quale vi sì, basate, no? sì, lo facciamo, massimo lo 4 facciamo. visite, 67 giorni per vendere un immobile. un immobile, laddove non dovessimo riuscirci riconosciamo questi 10, 10 euro, euro al giorno, 10 quindi euro. se dovessimo vendere al centesimo giorno, che va bene comunque perché rientriamo nell'incarico in esclusiva, a quel punto riconosciamo circa 320 euro, facciamo lo sconto sulla provvisione. Perfetto. E quindi il cliente è ben contento anche di, di dire ok, se ti metti anche tu comunque in sfida eh, su, questo, su questo punto è chiaro che per lui si sente anche più diciamo eh, come dire tutelato no? certo perché ci mettete la faccia sì. eh, anche i soldi in questo senso per quanto tempo prendete l'incarico mediamente eh? allora noi la nostra politica aziendale è quella di, prendere, di prenderlo in sei mesi non ti nascondo che c'è stato qualcuno che eh, ha voluto che fosse un po più corto e lì anche lì ci siamo misurati quindi in alcuni casi l'abbiamo preso per tre o per quattro comunque massimo sei massimo 6 massimo non insomma... di più perché, perché se tu arrivi a sei mesi che la, la casa non l'hai venduta c'è qualcosa che non va quindi o per cattiva gestione o perché non hai monitorato bene il mercato o perché non gli hai dato le informazioni giuste e quindi il cliente aspetta che tu gli, gli dica qualcosa qui diciamo l'elemento distintivo mi pare di aver capito è non solo a questo punto la profilazione del venditore ma anche degli acquirenti perché portare massimo quattro Quattro potenziali acquirenti vuol dire che tu vai a fare un certo tipo di lavoro in importante? È un effetto imbuto lo chiamo io, certo. quindi sia da una parte acquirente sia da una parte venditore. L'acquirente come, come tutti sappiamo la casa tendenzialmente si presta a essere diciamo, quel luogo di vado a vederla tanto per… E allora, anche lì dobbiamo fare uno spartiacque, nel senso che da una parte dobbiamo capire chi è realmente interessato e dall'altra parte chi invece non lo è. Non ti nascondo che anche come vendita fast ha generato, perché siccome è nato per i venditori, ma in realtà il messaggio che è arrivato anche agli acquirenti che loro hanno detto: se voi comunque acquisite degli immobili ai prezzi di mercato. Dobbiamo anche affrettarvi a chiamarvi perché dopo se non li vendete subito. E lì abbiamo inserito una frase, una call to action nei nostri cartelli vendisi in vendita ancora per poco. Ah, bellissimo, ottimo. Ma tu usi Casa share? usate Casa in vendita facile? Eh, io mi sono confrontato con Massimiliano e anche qui mi so, gli ho detto che ero rimasto un po' indietro su Casa share. Ti ha già fatto vedere L'avevo, ce l'avevo, sì, adesso però ha, ha, ha più di un upgrade e quindi eh, sicuramente faremo qualcosa insieme. Ecco, ma se vediamo, noi non possiamo far vedere tutto, ovviamente, perché certo. sennò no, voglio dire, è giusto che ti contattino, però io ti vedo anche un po' troppo tranquillo su quella poltroncina <ride> lì, cioè nel senso, dacci una novità, una, no, una, si una fatto, bomba. Si è fatto troppi nemici troppi nel corso insieme. degli anni, quindi adesso si è dato una calmata. È diventato sono proprio sono diplomatico, più calmo, più calmo, <ride> tranquillo. Non ti riconosco più, guarda. Basta. Non è più il ragazzo da rissa no, di un tempo. Un eh? combattimento. <ride> eh? siamo diventando un po' più da salotto. Da salotto. Eh, da salotto. No, no, a parte questo, no? al di là del discorso di tranquillità, siamo, abbiamo lavorato tantissimo, Diego, in quest'ultimo in quest anno e mezzo, due sostanzialmente, per riuscire a, a portare quello che di buono avevamo fatto sul desktop e portarlo forse per la prima volta alla portata di tutti perché siamo, noi ricordiamoci che siamo un modello che è stato studiato come per, per agenzia quindi strumento certo. per agenzia, un po' come sono tutti ecco qui già cominciamo ad avere due elementi distintivi eh, parliamo, cerchiamo di parlare anche al moderno, sicuramente professionista perché parliamo di smartphone ma sicuramente il nostro modello è passato da agenzia a professionista quindi vogliamo dare il casa share a ogni singolo professionista. Un piccolo cambio di paradigma in questo senso, perché credete che l'agenzia immobiliare sia diventato il professionista come negli Stati Uniti, no? In questo senso. Eh, oggettivamente pensiamo che il nostro strumento per quello che fa oggi nella modalità in cui lo fa è molto più adatto eh, ad essere individuato come uno strumento personal. Io e mi quindi... ricordo che tu avevi lanciato questo dato, avevi dato questo dato, insomma che negli Stati Uniti mi ricordo che eri stato tu eh, se non sbaglio che negli Stati Uniti l'agente immobiliare passa molto più tempo fuori che in agenzie immobiliari adesso non mi ricordo le percentuali ma erano cose che... intorno al 93% e questo tu lo dicevi eh, dicevo, già nel sì, sì. Eh, un po' di anni fa un eh. po' di anni fa che sembra già preistoria, poi esatto. non sono tantissimi a dire la verità però da, da circa 6-7 anni fa 8 anni sì, fa sì sì all'incirca sì. sì ma diciamo che il trend è sempre stato quello perché comunque poi eh, specialmente l'agente immobiliare no? che lavora con le informazioni, che lavora con i dati, è, è, deve essere portata a interagire immediatamente il prima possibile, non c'è più il, il concetto del torno in agenzia, ci sono tutta una serie di cose che adesso comincio a fare quando torno, secondo me questo discorso è ormai è un po', un po troppo, troppo obsoleto, insomma c'è il rischio che i clienti vanno più avanti. Però gli agenti immobiliari sai che sono un po' arresti, no? un po' alla tecnologia, bisogna ah. educarli bene, cosa stai facendo per, fare, per educarli? Allora sostanzialmente tendiamo, l'ultima conversion che abbiamo fatto con, con la holding a Sorrento, ho fatto passare un'immagine un di un agente immobiliare con il materassino in riva al mare eh, e il telefono con la notifica push. Eh, sappiamo che eh, sicuramente togliere passaggi, soprattutto competenze da dover imparare, da dover apprendere, è sicuramente quella la strada. Cioè dobbiamo creare degli strumenti e delle tecnologie che una volta che hanno ricevuto l'istruzione, come a dire mi interessa questo, da adesso in poi vai da sola, mi dai le informazioni e sono io che decido se poi trasformarle in qualcosa di più. Secondo me il passaggio è tutto lì, dobbiamo cominciare a pensare che le tecnologie debbano essere in grado di, di essere alla portata di tutti e soprattutto eh, imparare anche a correggersi da sole, in base a quello che poi è la, è la volontà anche involontaria del professionista. La tua, il tuo progetto va un po' in contrasto con quello che sta succedendo nel resto del mondo, nel senso che i portali si stanno eh, adeguando insomma, alla vendita tra portale e privato, e invece tu invece favorisci quello che è l'agente immobiliare. Non voglio farti la domanda, ti lascio Gerardo. No, potevi farla, potevi farla. Avete restiamo, condiviso le domande? Esatto. Ehm, restiamo un attimo, eh, anzi, facciamo un salto alla fine, nel senso che, eh, prima abbiamo parlato di eh, una sorpresa, allora l'app Casa Share è scaricabile sia per Android che per iOS, giusto, esatto. perfetto, eh, prevede un periodo di prova gratuito di 20 giorni, eh, i primi quattro che scriveranno il nome nei commenti sotto questa diretta riceveranno però una, una card con un, un codice, un voucher ok, dove potranno estendere il periodo di prova gratuito per ulteriori 30 giorni esatto ok? perfetto Quindi, da, questo momento, da questo momento esatto la card che vedete ecco quella è l'immagine è, no? è, <ride> <ride> è, è la prima volta che facciamo una cosa del... è tipo il televoto esatto, io sono esatto. emozionato Sei sì. è la prima sai? volta okay. che lo facciamo okay. Okay. per l'ospite c'è? <ride> per l'ospite c'è la gold che, già, che, che ecco. mi dicono arrivare ad un anno di prova gratuito ah, un anno in regalo comunque in regalo, fantastico, il regalo, fantastico. ecco, ecco. Allora, eh, Casa Share, acquisizione, monitoraggio di mercato, analisi comparativa, ma non solo, io so che, non ti sto facendo un favore adesso, <ride> che ci sono due servizi sui quali state lavorando per gli agenti immobiliari, eh, ce ne vuoi parlare? Dipende, dipende da quali servizi. Ce ci, uno. Sono, ci sono delle cose che chiaramente stiamo, stiamo, su cui siamo all'opera. Okay. Eh. Ti parlo di eh, team dell'agenzia, crescita del team in agenzia e ti parlo anche di tutela della provvigione dell'agente immobiliare, quella, sì, quella. Quella. Sì, sì. Puoi, puoi raccontarci qualcosa? Eh. <ride> conosco diciamo le risposte ma come, fa, come fai a sapere queste cose? è perché giusto? è un infiltrato cioè... nel suo team ah, nel devo, nel devo suo rivedere team. un po' la squadra <ride> no? devo rivedere, sì perché la fuga devo, di notizie devo rivedere è... la squadra allora sicuramente sono due temi che chiaramente sono, sono importanti no? Perché la tutela della, della provvigione eh, proprio perché siamo uno strumento che ancora vuole investire sui, sui professionisti eh, vogliamo appunto pensare eh, quelle che possono essere cose veramente oggi utili, no? in questo senso. Quindi sicuramente sì, confermo che stiamo, stiamo vedendo, insomma stiamo, stiamo operando in questa direzione e poi c'è anche il contesto, il contesto personale, che è sempre importante. No? Ok, nel gruppo di lavoro. C'è sempre Quindi. voglia di fare, come si dice, recruiting no? in questo caso. Quindi possiamo pensare a due iniziative, esatto. Che possono coinvolgere da un lato il reclutamento di nuovi agenti, dall'altro invece la tutela della provvigione dell'agente immobiliare: assolutamente sì. Tutto questo automaticamente. Esattamente. Come per tradizione. Siamo molto ansiosi, mettete i nomi sotto i commenti per ricevere il, il voucher di estensione di, per, del periodo di prova gratuita. Allora, Emanuele, sì. prima che tu finisca nella Justice League degli agenti immobiliari, super superagenti, no? allora intanto vorremmo che ci raccontassi la tua vita prima di vendita fast sì. perché almeno insomma eh, dimostri di essere un essere umano eh, esatto ecco, e non, e non stata... un supereroe, poi no, c'è certo. Andrea Boschini che dice: Ma Andrea Boschini è un po' come San Tommaso, no? che se non me... dice: Ma come mai se vengono 67 giorni. Eh, comunque prendono l'incarico per sei mesi, che bisogno c'è? quindi decidi tu se rispondere adesso o no dopo no certo, Beh, poi... ho anche risposto prima tra l'altro dicendo che in alcuni casi il cliente stesso ci ha chiesto un'esclusiva inferiore e noi l'abbiamo accettata, è, okay. uno, è semplicemente uno standard, quindi cioè non è portarsi avanti esatto. non è un portarsi avanti nel dire nel caso in cui, anche perché se laddove non dovessimo riuscirci c'è una sorta di soddisfatto e rimborsato per noi quello è la garanzia che il venditore ha nel caso in cui dovessimo sforare quindi l'obiettivo comunque è comune sia certo. da parte nostra che del proprietario che ci affida l'incarico e i sei mesi diciamo che è il tempo, è il tempo giusto. Ma anche per Ma ammortizzare questo? gli investimenti che un'agenzia normale che acquisisce un incarico fa, cioè sei mesi di lavoro sono una cosa normale no? quindi chiedere un incarico a sei mesi non è una cosa No, ma infatti poi è, è l'anno che, ecco, che mi preoccupa, poi se vendi in 30 in 60, che, che, che, che è bravo. Il risultato c'è, okay. quindi, quindi di siamo conseguenza, contenti. ripeto, eh, in alcuni casi c'è stata chiesta e l'abbiamo fatto e abbiamo raggiunto l'obiettivo anche in quei termini lì, quindi facendo una sorta di, di deroga diciamo così, alla, alla famosa politica aziendale. Ok. Prima di diventare un supereroe, quindi eri un agente immobiliare... Sì. Normale tradizionale quindi, ha creato un certo punto della sua carriera, dopo quanti anni di uh, 22 di esattamente, 22, 22. un po' stufo, Sì, parecchio. un stufo, po' trascinato eh, st stressato, ma sì, anche okay. proprio frustrato, okay. frustrato okay. perché continuavo comunque a volermi differenziare, ma sì. non, non ci riuscivo, nel senso che ogni volta dovevo sempre e comunque incontrare il cliente e cercare di raccontare un po' tutta un po' la storia no? che io sono più bravo degli altri piuttosto che qui se lo dai a me e io ho detto ma comunque manca qualcosa, il fatto di andare anche alla ricerca del cliente eh, che viene visto anche un po' di auto declassi, no? come se ti auto declassassi e questo io a un certo punto ho detto no ci deve essere per forza un qualcosa e abbiamo conosciuto il, il brand, il brand positioning anche perché Benta Fast fa già da spartiacque prima tu dicevi no, il termine fast e proviamo un attimo a immaginare perché la casa io dico si vende o non si vende, da questa parte abbiamo colui che dice io fondamentalmente non ho fretta se non la vendo un piano B, se non la vendo la lascio lì piuttosto che magari vedo poi cosa farmene e dall'altra parte invece è quello che ha preso consapevolezza di voler vendere. Noi ci siamo dedicati a quelli, quindi in quella nicchia siamo gli specialisti perché veniamo proprio percepiti come tali è una questione di percezione quindi Gerardo certo non c'è nessun tipo di super potere no, cioè, okay, no, diciamo che negli okay. anni ho acquisito qualche competenza quindi sì. eh, eh, Certo, immagino. poi sono, facciamo corsi, anche i nostri collaboratori sono sempre eh, formati e informati okay. all'interno facciamo, facciamo della formazione su, anche sulla comunicazione perché è importante comunicare e non andare a braccio al di là delle tecniche, perché io posso essere anche bravo nelle tecniche ma se poi non so comunicare e chiaramente faccio fatica faccio più fatica quindi parliamo, scusami no no, stavo dicendo sì. che io non ci credo ancora lui ha un segreto ma non ce lo vuole sì. dire giustamente perché insomma ci stanno guardando in pochi in questo sì, momento credo che la copiata tra metodo metodo, una scelta no, di non dare tutto a tutti certo, certo quello accostato poi ad un approccio digitale innovativo che sono ancora in pochissimi a farlo perché richiedono competenze interne ed esterne e anche investimenti eh, credo che producano un buon risultato risultato che non si traduce soltanto nell'agenzia immobiliare dove sei tu a Cattolica, Cattolica sì. ma avete anche più di un'agenzia, ho sbaglio? Sì, sì, sì okay. siamo prossimi ad aprire praticamente la quarta, quindi okay. ne abbiamo due realtà già sì. eh, avviate e consolidate su Cattolica, okay. e siamo prossimi su Riccione, sì e poi Morciano con dei nostri colleghi che hanno condiviso anche loro loro fanno, sono già agenti immobiliari, sì. hanno condiviso il nostro metodo anche perché è piaciuto proprio come comunicavamo quindi questo okay. metodo e la comunicazione, piace anche ai nostri, gli operatori del, okay. del settore e ci hanno chiesto di, diciamo, di far parte di questo progetto e poi abbiamo invece il nostro, nostro primo franchisee che okay. è a Bolzano e Quindi abbiamo anche testato che il metodo funziona anche in realtà piccole come possono essere bacini da 8-15 mila abitanti, funziona anche in territori come Cattolica che è parte del mercato immobiliare dedicato al turistico piuttosto che anche al residenziale e poi bacini come possono essere Bolzano che più o meno fa 100 abitanti. Quindi insomma qui abbiamo dei numeri, dei fatti, poi voglio dire sì, insomma sì, uh, non abbiamo, mh, non, non hai vinto un gratte vinci, un turista no. per sempre con cui hai finanziato questa cosa, no? <ride> no, tranquilli. No, no, tutto, no, così siamo tranquilli è, è dico, tutto no, farina del nostro okay, sacco, okay. Eh, io non sono da solo, c'è anche la mia la mia socia, collega okay. Lisa, Elisa Galeazzi, Elisa che Galeazzi, molto modo certo, di conoscere, certo, certo. e nel progetto Vinta Fast Italia c'è anche Andrea Conti, che è il nostro, okay. diciamo, il nostro fautore della macchina. Tech. Sì, esatto, okay. Gurutech. Sì. Va bene, va bene. Ok. Diego, te? Ma io, allora, stavo guardando un attimino anche un po' le domande che fanno eh, online su Facebook. Boscardelli chiede, che salutiamo, ciao Luca, che chiede qual è la funzionalità più utilizzata di Casa Share ed è più utilizzato desktop ad oggi, eh? o uh, mobile o app, c'è anche questa cosa, no? mobile o app? Sì, allora per quanto riguarda la, le funzionalità più utilizzate, eh, in realtà sono due, eh, sono la parte che riguarda ovviamente la, gli annunci dei privati e, e le analisi di mercato, come erano state concepite e fatte eh, fino a poco tempo fa con il desktop, dall'avvento dell'app, che praticamente voglio ricordare, abbiamo, siamo sul mercato sostanzialmente con l'app per gli agenti immobiliari da febbraio, quindi febbraio, marzo e aprile eh, abbiamo incrementato solo attraverso l'app di eh, quasi 400 nuovi clienti, eh, quindi una crescita costante in questi tre mesi, numeri assolutamente interessanti e sicuramente stiamo andando a parlare a tutta quella fascia di agenti immobiliari che fino a ieri non parlava con noi per la questione desktop, certo. cominciamo ad essere diciamo più fruibili a tutti quanti attraverso quest'app eh, e anche a livello di costi, rispetto a necessario. quando sei partito sono aumentati in percentuale gli agiti mobiliari mobile tra virgolette <coughs> oppure perché a me non risulta proprio questo eh, da, da mie statistiche, quindi. allora in linea generale no, eh, okay. c'è sempre un'avversione perché comunque eh, c'è sempre questa idea che il mio lavoro è sul computer no? Cioè io lavoro quando sono dentro l'agenzia, quando torno in agenzia accendo il computer faccio acquisizione certo. dal computer, eh, o faccio delle cose, devo preparare dei documenti per i miei me, c'è cioè, sempre l'idea che io il lavoro lo faccio quando torno in agenzia, però secondo me ci sono degli aspetti, eh, lo vediamo nel nostro, nel nostro caso, dove è indubbio che se io ti metto gli annunci dei privati con notifica push dentro un telefono, uno, uno strumento che lavora per te 24 ore su 24 che non c'è bisogno di chiedere ma fa tutto lui da solo anche diciamo quello un po' più ostile verso queste tecnologie non può che trovarlo comunque comodo e, e se eh, riusciamo a lavorare in questo senso, in questa direzione secondo me eh, ne, portiamo, ne portiamo tanti, non dico a convertirsi in linea generale però comunque cominciano ad apprezzare che cosa significa avere determinate tecnologie a disposizione poi sono d'accordo con te che il trend generale non è ancora non è ancora da, da questa diciamo dalla parte del, dello smartphone, del mobile io me la immagino così la tua applicazione poi non so se in realtà è così perché non l'ho ancora vista in concreto non so la funzionalità però ad esempio io sono in Viale Matteotti che è la via dove ci troviamo adesso no? e eh, se non conosco ancora degli immobili che sono in vendita mentre cammino mi arriva una notifica è possibile questo? E sarebbe possibile, però no, non è necessario, in senso che... Eh... Cioè io sono sotto uno stabile, mi arriva una notifica, caspita, sono qua, tu sei... mi informo sull'immobile che hanno appena messo in vendita, questo è il discorso. Tu sei un professionista e lo strumento ti chiede di indicarti, a prescindere le aree dove tu operi. Nel momento in cui tu hai indicato per la prima volta le aree dove tu operi, non devi fare nient'altro, non c'è bisogno che sei sul posto per ricevere quell'informazione. La ricevi, punto. Se sei in agenzia, se sei al mare, se sei in vacanza, se sei all'estero. Ma col numero di telefono di chi sta vendendo, tutto con un, un contatto, tutto. Tutto quanto. Addirittura con un'analisi comparativa fatta immediatamente in base a come si comportano gli agenti immobiliari che trattano i mobili su quella zona. Per far capire anche se il proprietario è entrato sul mercato con un prezzo diciamo, non proprio fuori dal mondo. Magari ci accorgiamo che spesso i proprietari mettono degli annunci online venendo da un'esperienza di un incarico scaduto con un agente, quindi diciamo che hanno effettuato tutti i ribassi che dovevano fare, però decidono comunque magari di rientrare nel mercato in una fase specifica provando da soli e quindi noi magari ci ritroviamo un proprietario che ha messo online un immobile a prezzo, è eh, una piacevole scoperta per il professionista, insomma, capire insomma, che sta parlando con un interlocutore che ha già maturato la condizione idonea no? per entrare sul mercato. Io ti chiederei ancora della tutela delle provvigioni, del team, ma tanto non ci dici niente, quindi passo a Emanuele. Emanuele, allora, sinceramente mi trovo in difficoltà a farti un'altra domanda. Eh. Vai, vai, no, no, no. Però, cioè, non vorrei essere, però, eh, insomma, io, mh, il tuo nome è Vendita Fast, sì. quindi diciamo che il paradigma parte dalle vendite, quindi dai venditori. Perfetto. Quanto conta però, Poi hai detto che comunque quattro acquirenti profilati tu li porti a vedere questo immobile che, che hai preso in vendita per la quale è un'incarica in esclusiva di almeno sei mesi, okay? questo è il resoconto sì. un po di quello che succede attualmente, no? eh, quanto però sulla bilancia secondo te è più importante la profilazione del venditore e quanto quella dell'acquirente? In Italia ci sono dei formatori che professano il fatto che eh, la vendita parta dall'immobile, che sia a prezzo, che, eh, insomma, che sia un bel immobile, che piaccia eccetera, però invece il contrario? Mi dici quattro acquirenti profilati, quindi vuol dire che sulla bilancia conta tantissimo questo fattore? Beh, quattro perché in alcuni casi riusciamo anche a chiudere con una visita. Eh, è questo che... Eh, quindi sì, eh, il quattro perché è sempre una media, eh, d'altronde noi per quanto possiamo profilarlo l'acquirente, non dico che non sempre dice la verità a volte ci sono delle variabili nel mentre, quindi eh, noi abbiamo degli strumenti oggi dal virtual tour che ci permette comunque di eh, eliminare perdite di tempo. Esatto, quindi ti guardi già la casa comod comodamente da casa piuttosto che se sei in ufficio te lo faccio vedere, te, te lo proietto a monitor. E Fate -analisi già l'analisi finanziaria del soggetto con una verifica delle problematiche che puoi avere anche in fase di in fase mutuo, Esatto, lì abbiamo già un consulente interno e quindi in collaborazione, loro praticamente abbiamo stretto tra l'altro un accordo pochi giorni fa e quindi questo ci permette di avere quasi in diretta anche una sorta di eh, ok, di fattibilità uh -huh. e quindi tornando alle quattro visite è chiaro che eh, diventa, credimi, difficile noi facciamo un sacco di domande e questo a volte non viene proprio preso bene dall'acquirente, perché, mm, immagino, sì, perché certo. entri in alcuni casi troppo nell'attività, certo. nello specifico, eccetera. eccetera. Loro sono abituati, perché andando, andando invece a chi si occupa dell'acquirente, quindi nel, 99, nel 90% dei casi, molte agenzie, ma basta guardare anche i siti, propongono il loro prodotto. Invece noi, il nostro sito è basato invece per chi vende casa, con già lì anche lì dei contenuti, dei video specifici. E quindi l'acquirente se va in altre agenzie, torna, arriva da noi, eh, da noi trova un po' Però di poi se, no, ma a parte che compra, eh, ma trova anche un po' di difficoltà proprio perché dall'altra parte tutte queste domande non sono state fatte non sono state, certo, state fatte quindi no, è perché... sì ce l'ho, venga a vedere e poi. Prima con Gerardo si parlava... E voi avete basato il vostro metodo, sì. il vostro business, su delle mancanze che in generale hanno gli agenti immobiliari. Perfetto, io infatti dico sempre che dai punti deboli dei nostri colleghi ne abbiamo fatti dei punti di forza. E questo ci permette oggi di differenziarci, oggi ci, ci permette di fare i fatti, ecco, quindi non più chiacchiere, perché ormai il cliente vuole veramente qualcuno che concretizzi e non che eh, faccia tante... Perché tu dici che l'agente immobiliare non è, non è ben visto in questo senso dal pubblico? Eh, ahimè no. Ahimè, no, perché ci abbiamo messo negli anni del nostro, ahimè, no, perché. facciamo è... molto pensare a quello che stai dicendo, Gerardo. Eh? È vero. Cosa dici tu? È vero, è vero, è vero. No, no, ma sono argomenti che abbiamo già fatto, abbiamo già trattato e sono punti sui quali convergiamo. La reputazione è bassa, e giustamente loro cosa hanno detto? Ma okay, che, che, che cos'è che non fa l'agente immobiliare? Ok, lo facciamo noi. Quando capita quel cliente a cui fai firmare il foglio visita banalmente, ti dicono: ah, ma dalle altre parti non mi hanno mai chiesto niente. Ecco, quello fa parte del metodo. E quindi anche fare fa le domande no, sulla propria profilazione finanziaria, nessuno le fa, perché si ha un po' pa no, paura di. Cioè, Quando ti capita un acquirente ovatta, no? Non gli vado a fare domande che possono essere magari personali, per paura, poi di perdere in realtà il rischio vero è quello di perdere tempo tu pensa che qualche anno fa, lo sai benissimo, c'era qualcuno che definiva l'agente immobiliare priporta, un semplice sì. apriporta quindi insomma... eh già, ma non solo, poi c'è anche il problema della provvigione <ride> non si non dice... no, si dice. è pentito, ho no, detto no, che si è pentito Ma no, poi... no, però scusami, a questo punto bisogna anche dire che se, sulla base di quello che sta dicendo adesso Emanuele Gerardo insomma qualche conferma arriva, no? certo, certo, vero ma d'altra parte se loro stanno dimostrando che con un po' più di, di rigidità, di, di metodo, di qualificazione, comunque i numeri arrivano lo stesso, vuol dire che, insomma... Quell'affermazione lì non era del tutto sbagliata. Possiamo dirlo oggi, possiamo senza dirlo. nessun tipo di Ma polemiche? Non, sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo, certo. Grazie, Grazie. io non l'ho detto. <ride> Gerardo, sì. ti lascio a te. Sì, allora, c'è ehm, eh, Boschini, Boschini per eh, Pochetti. Allora... E eh, eh, sapere dal cartello sul numero pubblicato e già inserito nel database privati. è possibile? Grazie. Sì, è già attualmente possibile, uh -huh. nella nostra funzione di acquisisci notizia su strada, se dovesse essere presente un, un contenuto online associato a un contatto, okay. eh, lo mettiamo semplicemente con un link che possa rimondarlo a quell'informazione pubblica, Perfetto. però ci tengo anche a sottolineare una cosa eh, e qui eh, sicuramente anche Diego è molto sensibile a questo, il discorso del nuovo GDPR, quindi certo. le, le, la gestione delle informazioni pubbliche è totalmente cambiata da quando abbiamo cominciato noi con il desktop e con l'app abbiamo dato una risposta siamo stati in grado di portare una risposta eh, concreta e che rispetta anche il nuovo GDPR per quanto riguarda la appunto il, il rispetto della, della, della presenza e della rimozione di un'informazione pubblica nonostante non risieda sui nostri supporti, diciamo tra virgolette, proprietari. Okay, quindi, quindi questo è molto importante. Dati sì, ma nel rispetto delle norme. Attenzione a questo perché tutti gli strumenti che abbiamo conosciuto fino ad oggi, eh, se sono quelli che conosciamo ancora noi, molto probabilmente devono ricevere una piccola borderline okay, nel trattamento del dato. Assolutamente vabbè. sì. Okay. Roberto di Domenico sempre per uh, pochetti chiede se occorre formazione per utilizzare CasaShare, cioè è l'ennesima applicazione per cui l'agente immobiliare deve impiegare tempo per imparare come si usa, cioè curva di apprendimento, in quanto tempo l'agente immobiliare è operativo con CasaShare? Allora, sostanzialmente, sostanzialmente scarico l'app e quando sono dentro il sistema mi dice posso aiutarti a trovare gli annunci dei privati e posso aiutarti a fare un'analisi comparativa. Cominciamo una volta che ho disegnato la mia area operativa lui lavora da solo sì. mi dà immediatamente gli annunci dei privati devo solo cliccare un quarto per... d'ora di setup dai sì assolutamente poi se ci dovesse essere qualsiasi tipo di problema abbiamo anche il supporto Whatsapp Business okay. nel menu okay. e c'è un'operatrice comunque che risponde aiuta benissimo benissimo. Senso, se uh, usciamo un po' fuori dal, dal contesto attuale no? volevo fare una domanda eh, particolare un po' su quei modelli di intermediazione digitale uh -huh. Che, si rivolge, che fanno un po' il verso a Purple Bricks, eh, se vogliamo nominare la, quella più importante e che si rivolgono praticamente a, a, ai venditori anche lì, quindi costo zero o quasi zero no, per chi affida un immobile eh, in vendita, no? quindi eh, un tentativo di eh, digitalizzare il processo di compravendita, noi avremo peraltro il 23 qui, Due realtà uh, nuove sono affacciate con questo tipo di, di modello, peraltro una ha già preso anche 2 milioni di euro di finanziamento dove.it e che quindi si rivolgono al venditore uh, di casa, ma uh, utilizzando insomma, piani commissionali uh, prossimi allo zero. Okay. Uh, secondo voi uh, è un momento in cui c'è pure e semplice sperimentazione? o potrebbe essere che so io, il modello di domani? ma allora, Sicuramente quando si parla di zero commissioni eh, cioè, mi piacerebbe capire che tipo di servizio si dà perché lo zero non, so se, cioè, non esiste in realtà no? nel senso che ogni professionista ha, ha, ha il suo valore quindi comunque dietro a una compravendita non è proprio un passaggio in automatico schiacciando un semplice no, tasto e ci sono una serie di processi, soprattutto adesso con le nuove normative che ci sono anche sull'urbanistica, sul catasto e quindi eh, se non ci sono delle conoscenze specifiche eh, a mio avviso si, si, potrebbe, si, si rischia di fare un gran pasticcio. Ok. Invece cosa ne pensi? Diciamo che siamo nella fase di sperimentazione. Che vale tutto, cioè, ci nel momento che vale tutto. Vale tutto. Eh, vale tutto okay. Io, come sai, Gerardo, sono sempre dell'idea che eh, siamo ancora in una fase dove il patrimonio, i proprietari di casa, sono, non sono, sono giovanissimi in Italia, ehm. la, la stragrande maggioranza. Vedevo oggi alcuni dati del, mm, del Ministero delle Finanze che faceva proprio una suddivisione in Italia regione per regione. Dei, dei redditi e dei proprietari che è la tipologia dei proprietari che abbiamo in Italia regione per regione, addirittura provincia per provincia quindi già questo eh, cioè vedere il Ministero delle Finanze che partecipa al progetto degli Open Data eh, è un buon segnale, no? ci, ci dà opportunità di renderci conto un po' con chi cioè, dovremo avere a che fare forse per ancora un po' di anni e, e se il target comunque è ancora quello e per la maggioranza quello, eh, la presenza dell'operatore immobiliare a terra non può essere secondo me ancora messo in discussione il punto di contatto a cui sono abituate insomma, queste persone di una certa età certo. non può essere assolutamente sostituita dal digitale anche perché non, non lo conoscono proprio cioè certo. il mezzo digitale in prospettiva invece eh, come dico sempre io ogni giorno c'è una persona che compie 30 anni 18 anni, 19 anni quindi il nostro pubblico man mano cambia ci sono nuovi proprietari di immobili che sono un po' più giovani e quindi a quelli magari ecco il, un processo più snello, un processo più garantito. Un modello in stile Amazon, e non per le recensioni, ovviamente. Ma anche, parlo proprio del anche, modello. Anche da no, no. no, non lo so. Su quello non, non, non, mi, non mi esprimo. Però un modello Amazon, sicuramente per un target più giovane è Molto, sì, cioè, più molto sì. desiderato sì, sì, sì. sotto questo punto di vista e lì secondo me c'è tanto spazio, quindi secondo me questa è una fase un po' dove si fanno i test, dove si vede come va, però non dimentichiamoci insomma, chi sono i proprietari degli immobili d'Italia. Certo. Mm. Seguitici il 23, eh, magari con qualche commento, così almeno sì. rendiamo, rendiamo anche la puntata interessante. No? C'è una domanda di Marco Visconti, che eh, magari hai voglia di leggerla tu, Diego, che un po' testimonia eh, no, beh, la, la resistenza tipica no, di, di, di tanti eh, agenti. Eh, io l'ho letta, eh. però effettivamente non mi trovo d'accordo nel senso che sì. il servizio che fa Max si riferisce a te, no? <coughs> Il problema si pone ugualmente perché negli annunci che vengono pubblicati, nella maggior parte dei casi, compare la solita frase non agenzie e quindi il 99% è impossibile acquisirli in esclusiva. Ma è vero questa grafica. Anche, anche lui squatterà la Poi eh, sta a voi sì, far lei. cambiare insomma, la situazione, sì. no? quindi il servizio di Max è chiaro ed è fantastico. Poi insomma, sta all'abilità dell'agente immobiliare trovare le leve giuste no? questo è il senso. E qui, e qui ho eh, sempre, scusate, sì, ho ma... sempre assistito a... Dire, ti do il Ferrari e il pilota conta, insomma non basta la macchina che corre, bisogna certo. avere poi la persona che la sa guidare e che riesce a portarla al traguardo. No? Quindi agenzie corrisponde al 99% ad una negazione dell'incarico? No, il contrario, è il contrario invece, contrario, il, contrario, okay. il contrario perché in questo caso se proprio non vuoi fare la telefonata puoi già inviare un video, un sì. video e già comunque ti differenzi, perché la telefonata non si sa mai se la fai nel momento giusto e quindi potresti irritarlo piuttosto che magari no, avere un no secco e quando quel no potrebbe, potrebbe essere un sì, Inizia a inviare un video e quindi già eh, susciti no, quel senso di curiosità e poi fai la telefonata presentandoti. Il vantaggio nostro è che oggi molti ci conoscono già, quindi il brand ci sta anche creando eh, proprio autorità certo. e quindi quando facciamo la chiamata, seppur a freddo, il cliente ci interrompe e dice, ah, vi conosco, vi ho già visto, ho già visto le recensioni perché le nostre recensioni sono anche fatte a video e quindi questo amplifica di più il cliente soddisfatto e in realtà anche piccole, capite, che fa da magnete, no? Ad certo. altri proprietari potenziali che possono essere interessati essere. a vendere. Sì, un'agenzia diciamo che è un po', se vogliamo, una richiesta quasi, no? un SOS. Dimostrami il contrario, no? Il contrario no? Della, senso, mia della mia volontà e della mia presa di esatto, posizione. Esatto, C'è eh, esatto. certo. Andrea Muffato che dice se lavorassero tutti con lo stesso metodo di Emanuel, al di là della specifica strategia di marketing del tipo di posizionamento, ne gioverebbe tutta la categoria. È beh, chiaro. Sì categoria sicuramente certo. ha bisogno di un metodo, oggi non c'è un metodo, ci sono tanti eh, pseudometodi, eh, sono poche le, le, le eccellenze, il cliente ha la difficoltà proprio di presentarsi ad un agente, ad un'agenzia e non sapere esattamente che cosa attenderà, cosa aspettarsi, no? l'istituzione di un metodo, poi al di là che sia vendita fast o altro, in ogni caso eh, andrebbe a costruire uno standard minimo di, di servizi e questo sicuramente favorirebbe la reputazione eh, della de, de, de, de, de la figura dell'agente immobiliare nobiliterebbe no? la, no? Quindi... la figura, certo. Cioè, È sempre lì il discorso, il percepito da parte del, dei clienti certo. che devono vendere e comprare case. Dietro le no agenzie, che abbiamo detto prima, non c'è solo quello che hai detto tu, Gerardo, probabilmente c'è anche molto, molto altro da parte dei privati. No? Sì. C'è una provvigione che costa troppo, non viene percepito il valore, il valore certo. eh, tutto quello che fa l'agente immobiliare dietro una compravendita contato. Assolutamente, potrebbe sì. essere un'esperienza negativa, eh, quindi arriva, arriva da un'esclusiva mancata vendita e dice adesso basta, non mi affido più a nessuno, allora tento io, provo io Ora mi è un po' più chiaro e ti faccio anche i complimenti, eh, perché c'è un senso anche più nobile nell'elevare la categoria a un qualcosa di diverso rispetto che, eh, che è adesso insomma certo. quello che è uh, Ultima? Abbiamo finito? Ultima, non ultima, so se hai altre domande Ultima? Ultima battuta? Sì quanto no costa allora, non share? ultimissima per penultima. penultima quanto costa Casa Share? Casa Share costa oggi 300 euro IVA inclusa in un'unica soluzione per un anno ok eh, altrimenti si può fare anche a 29 euro al mese sempre IVA inclusa eh, attraverso Paypal quindi con pagamento ricorrente senza contratto perfetto provatela perché sì. ha senso lanciamo un messaggio invece Emanuel Te agli agenti immobiliari che ti stanno guardando allora, gli agenti immobiliari io eh, sicuramente voglio condividere a parte la giornata di oggi e davvero creare l'elemento di differenziazione, perché se no si rischia di essere uno come d'età, uno come tanti e questo eh, non vi permette poi di eccellere in quello che poi amiamo fare, cioè l'agente immobiliare. E se volete contattarci per saperne di più, per il network che ormai abbiamo lanciato, e abbiamo già il primo affiliato a Bolzano e noi siamo disponibili a valutare anche altre realtà in tutto il territorio nazionale Perfetto Gerardo, vogliamo parlare dell'iniziativa dell di Massimiliano? Sì, Ma eccolo. Abbiamo, sì, eccolo qui abbiamo qui questo, questo voucher allora, che estende facciamo Come vedere, facciamo tu vedere prima. la telecamera bene, ah, diciamo. sono, sono delle, sostanzialmente delle, delle tesserine dove sto? Dove appunto? A te? Si vede? Bene? Eccola! Ecco. Eccolo qui, questa è una tesserina, eh, dietro c'è il codice chiaramente che si può grattare per, per accedere al codice, si entra dentro l'applicazione, su acquista servizi c'è la parte dove si inserisce il codice e si riscatta automaticamente il, il prodotto e quindi si attivano. E tutti i vari servizi in, nel nostro caso gratteremo i codici e sì, li darete, insomma, faremo sapere. Insomma, scaric scaricate l'app, attivate app. il periodo gratuito di 20 giorni di utilizzo. In quel periodo, di 20 giorni, non è possibile okay. riscattarlo perché già okay. siete in prova. Mandate Ma un messaggio il qua prova? sotto e vi facciamo avere il codice. Esattamente, esatto. I, i primi 4 arriviamo Beh. ad avere 50 giorni di prodotto, insomma, quasi Bellissimo. un mese in regalo. Mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto Bello. Allora, eh, io mh, Gerardo siamo arrivati alla sì, fine, sì, non, sì, non sì, abbiamo superato l'ora, abbiamo, sì, veramente... abbiamo superato l'ora, non abbiamo sì. altre domande da fare, ovviamente loro ci devono promettere i nostri ospiti che tornerete per darci un po' l'aggiornamento sulla situazione, sulle evoluzioni lato, che è faremo, sempre, forza, è sempre così, a distanza di tempo vi riteniamo. Sì, sì è, noi siamo in continua sperimentazione. Per me è stato un, veramente un piacere avervi qui, in particolare eh, saluto qua alla mia destra, Emanuele Abbondanza, co-founder di Vendita Fast, grazie. Piacere mio, grazie, grazie a voi saluti saluto invece Massimiliano Pochetti, presidente e direttore di Casa Shell, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao, ci vediamo alla prossima. Sì. Gerardo, quando è che è la prossima? Settimana prossima? 23 maggio. Con una puntata dedicata sempre al digitale? Al digitale, avremo due piattaforme, se non scappano prima ma ci hanno confermato essere presenti, che sono dove.it e Sky Casa, che sono due modelli di intermediazione digitale eh, a costo zero o quasi per i proprietari di casa tra l'altro eh, ho scoperto nuovi nuovi progetti legati sempre al digitale innovativi insomma, abbiamo modo di parlarne anche nei prossimi mesi certo, quindi, eh, non è dubito, non è dubito quindi, quindi, Gerardo, non è ne vedremo delle belle sì. grazie per essere stato con noi Gerardo grazie a te Ci vediamo Diego, grazie, sì. ciao a tutti